Ciao a tutti ragazzi, sono S2004 e in questo video volevo farvi vedere eh, delle cose e soprattutto volevo... ma perché sta cosa si rompe di continuo? vabbè, basta, mi sono stufato di metterla a posto e volevo farvi vedere questa farm che l'avevo vista su internet e mi piaceva però in 1.13 non funziona più e allora io l'ho migliorata. Eh, questa farm funziona così. Ecco, ho già distrutto qualcosa. E eh, adesso distruggo un po' di erba per farvela vedere. Eh, l'ho già costruita io perché ehm, a farvela vedere sarebbe venuto troppo lungo e è troppo difficile bisogna mettere da questa parte e eh, questo qui, non so perché era avanti anche questo ma non ha senso vabbè allora mettere dei repeater tutti qua così, pistoni appiccicosi e eh, qui rivolti verso l'alto e il meccanismo deve sempre essere acceso perché funzioni qui eh, la redstone Adesso devo togliere anche quest'erba qui, perché per farvi vedere. Allora, adesso la rimetto a posto qua. Eh, così. Poi anche l'erba la devo rimettere a posto. Funziona così, deve essere acceso. Poi, con l'acqua, si riempie qui. E poi eh, bisogna mettere anche una leva per farlo partire. Quando si attiva lui va a colpire qui. Cioè va a distruggere tutte le, le piantagioni. Quando si fa così lui, lei la fa tutta di nuovo a posto. L'unico problema è che la roba potrebbe andare qui ma va bene. E poi dopo basta andare a tutta raccogliere in questa cassa. Qui sta ancora buttando giù tutto e c'è molta roba a quanto pare aspettiamo e vediamo quanta roba viene ecco, questa ha prodotto tutto questo, la farm ma naturalmente si può ingrandire molto di più visto che qui non è 9, l'acqua può andare avanti di 9 blocchi e trasportare tutto nelle tramogge quindi si può fare 9 di terra poi naturalmente qui si disidrata tutto perché l'erba e l'acqua è qui e mi raccomando fatela così, se voi potete anche non metterli questi perché vi complicherà tantissimo la vita Ma il meccanismo si deve fare così Qui assolutamente mettere questi blocchi, qui non i mezzi blocchi perché fa un pasticcio incredibile E an anche qui, non bisogna qua sotto non bisogna mettere i mezzi blocchi perché nella 1.13 hanno aggiunto l'acqua può stare nei mezzi blocchi o in blocchi simili se si mette in mezzi blocchi l'acqua entrerà in questi mezzi blocchi e non farà funzionare la farm eh. allora ragazzi questo video è uscito così cioè è uscito forse così brese, breve perché mh, allora ho provato a fare la farm di meloni a trovare un modo per farla ma non riuscivo a farla o che è la 1.13 o oh, che sono su P e non sul PC perché sul PC mi veniva e, mh, e non riuscivo a, a fare la farm di meloni ah, ho detto proviamo a fare la farm di grano che comunque può anche interessare ed è abbastanza facile da fare. E ho pensato di fare questo. Eh, scusate se il video sarà così breve anche perché io ho provato a farla prima. Ho detto così dopo riesco a rifarla. Eh, ma io non, proprio non ci sono riuscito. Perché cioè, ci ho messo un casino di tempo fra, fra che che l'acqua continuava a andare da tutte le parti e distruggeva tutto. Fra che sti slab facevano passare l'acqua, alla fine ho detto, bom, basta. Non la faccio vedere nel video, cioè non la faccio nel video, la faccio direttamente vedere. E... Mi dispiace, però spero che un po' abbiate capito, poi se riesco provo a, rif a rifarvela vedere un po' nella survival. E... Detto questo, vi saluto, ciao ragazzi...